L'Associazione Emergenza Legalità si arricchisce di una nuova iniziativa su Salerno Città. Eh sì, oggi è un giorno importante perché l'ordine dei commercialisti di Salerno nella persona del Presidente Giordano ci ha dato la possibilità di stipulare questa convenzione che per noi associazione è molto molto importante perché il sovraindebitamento purtroppo investe un sacco di persone, persone di imprese ed è diciamo, il passaggio successivo all'usura. Quindi se noi riusciamo a fare prevenzione, quindi aiutare queste persone che vengono da noi insomma, e chiedono assistenza insomma, perché purtroppo sono sovraindebite per tanti problemi, certamente insomma, possiamo essere di supporto ed evitare che queste persone vanno a finire nelle maglie dell'usura che purtroppo oggi è dilagante proprio in questo momento in cui le banche hanno chiuso i lucchetti e non danno la possibilità di attingere il credito per cui altre possibilità o usura oppure questa possibilità di aiutarlo con un'attività Diciamo, effettuate da questi professionisti che sono dell'ordine dei commercialisti di Salerno, daremo la possibilità a queste persone di aiutarle e quindi uscire fuori dal tunnel del sovradebitamento.